Ma l'8 marzo, ma non è una cosa vecchia. Uh, ma no, non credo non proprio direi, non, non direi, direi no, ma... Anzi, c'è sempre tantissimo bisogno di ricordare qualcosa che è ancora un'utopia Cioè, è in divenire, ecco. ma Anche perché eh. siamo abbastanza, come dire, visto che stiamo facendo un rewind storico Direi che oggi più che mai serve come Perché dal punto di vista dell'aria che tira in generale direi che... Rewind storico, quanto torniamo indietro, più o ma meno, sì, nel beh, novecento? Direi un bel alto medioevo Evo, mi sembra lei in agguato. Ma c'è qualcuno che vuole tornare al Medioevo, non ce la farà, perché tanto c'è una bellissima evoluzione, ci sono tante brave persone, solo che le, le persone buone non, fan, cioè, non, non rompono quanto rompono quelle cattive, distruggere ci mette un secondo a costruire una vita e noi dobbiamo credere e continuare a credere con le persone che hanno voglia di costruire, è una cosa lenta, perché se pensi che le donne hanno iniziato a votare quanto, 70 anni fa, e allora... Per tutta, la, per tutta la storia degli esseri umani noi abbiamo vissuto una schiavitù, eh, sono 70 anni di libertà e eh, ci vuole tempo, bisogna avere pazienza, bisogna la, allungare la mano, starsi vicini, avere tanta pazienza e quelli che sono violenti trovare il modo di eh, farli calmare e essere uniti, uomini e donne, essere uniti, calmati, di cosa te la prendi, che paura hai? Allora, queste tempeste emotive dei maschi eh, che portano alle, alle uccisioni, come ce le gestiamo? Ma allora, la cosa comica è che tecnicamente, secondo un pensiero macista... Eh, assolutamente patriarcale sarebbe la donna che fondamentalmente è dotata solo di sensazioni neanche di sentimenti ma di così pulsioni, basse pulsioni che partono dalla pancia come una specie di essere così, una specie di organismo pluricellulare con grandi moti quindi è divertente come in uno strano gioco di paradosso diventa questa volta a legittimare diciamo, l'atto la, la, violento, eh, c'è un grande lavoro da fare. Diciamo da noi, forse particolarmente, io credo che sì, un... c'è il piano diciamo, della violenza, però c'è anche un piano senz'altro di... che riguarda il quotidiano, proprio parte dai piccoli gesti della quotidianità, dalle cucine, dalle cene con questi. Eh, uomini con i culi pesantissimi incollati alla sedia e le donne che si danno da un grande affare attorno al lavandino, non so. Secondo me sì, c'è tutto il discorso della violenza ovviamente, ma c'è anche un discorso proprio fatto di, di quotidianità, di piccole dinamiche tra le persone che sono, possono essere molto discriminatorie. Ecco.